Eccoci qua amici di Controbette, ci ritroviamo nel bel mezzo delle festività per postare la giocata di Capodanno. Vediamo come l'abbiamo organizzata. Individuiamo eh, 5 partite da giocare con il sistema eh, Ciambella. Sostanzialmente i prono A, B e C sono rispettivamente 1. Eh, X e 2, ad eccezione del prono A che per il Real Madrid-Real Sociedad è l'over 2,5. La giocata l'abbiamo impostata in maniera tale da ottenere un guadagno al verificarsi di almeno un prono B, e perdere circa il 42, 40, il 44, il 47% dell'importo scommesso solo al verificarsi di tutte e cinque prono A oppure un solo prono C perché siccome il prono C lo giochiamo in singola, se si dovesse verificare più di un prono C andremo comunque in vincita. Quindi a, a due prono C la resa è di, del 5%, fino ai 5 prono C che la resa sarà del 162%. Eh, Questo sistema sviluppa eh, 37% bolle da giocare, quindi sono le 32 per i 5 incontri più altre 5 bolle da giocare in singola. In base al quadro delle aspettative impostato ogni bolletta avrà il suo importo da giocare con il relativo sviluppo la, la vincita eccetera per questa giocata non abbiamo impostato alcuna copertura oppure volendo potremmo impostare per le condizioni eh, del 5 prono A ad esempio la, quota, eh, la copertura quota 2 volendo anche per le, le giocate in singola del prono C e così via però la giocata la proponiamo con copertura 1 quindi senza alcuna copertura pertanto ci accogliamo il rischio di perdere meno della metà dell'importo scommesso se si verificano 5 prono A oppure un solo prono C che sarebbe evidentemente la sorpresa il 2 a quote vedete 7,5, 9,2 eccetera. In tutti gli altri casi si andrà in eh, resa con un minimo del 10%, con un massimo del 230%. Questa, queste 5 partite si concluderanno il 2 gennaio, quindi è una giocata spalmata su tutto il weekend del Capodanno, aspettiamo il 2 gennaio, godiamoci il Capodanno e vediamo come sarà andata questa giocata. Buon a tutti!